Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei condotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Grazie. e di cliccare la campanellina. Inoltre di visitare il sito internet del canale www.bordelanitalia.com Oggi vi parlerò di Patria Potestà, è un diritto diciamo sancito da penso tutti gli stati del mondo, no? C'è il diritto di educare e crescere i propri figli, a quanto pare non per la federazione. Nella fattispecie di cosa sto parlando? Per scoprirlo saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere cosa è successo. Hai capito? Mi sto riferendo al Sedicesimo episodio della terza stagione Di The Next Generation La figlia di Data Cosa è successo? Data ritorna da una conferenza E si chiude nel laboratorio scientifico Dell'Enterprise Per non si capisce per quanto tempo Mesi, giorni, non si sa Nessuno sa cosa stia facendo all'interno del laboratorio A un certo punto lui manda a chiamare Jordi, Diana e Wesley Crusher E lui fa vedere cosa Ha fatto Ha procreato Infatti la domanda ora è come. insomma. data. Vabbè, avete capito? Beh, non credo sia andata così. Comunque, Data introduce LAL ai suoi tre amici e sia Jordi, Diana che Wesley iniziano a fargli delle domande. Perché, eh, insomma, è un nuovo androide. Durante questa conversazione LAL usa la parola padre per riferirsi a Data. E qui abbiamo messo il crash, è tutto schifato, fa Data, l'ha chiamato padre. E Data semplicemente risponde con... Sì, LAL è il mio primo figlio. E infatti Data, durante questa conferenza in cui si era recato qualche tempo prima, aveva visto un nuovo studio che presentava una nuova tecnica per quanto riguarda il trasferimento di dati dei cervelli positronici e quindi lui dice bene adesso io faccio questi esperimenti e cerco di replicare quello che aveva fatto il dottor Sung con data e poi ovviamente l'oro come di consueto parte la sigla e dopo la sigla di The Next Generation l'episodio inizia ufficialmente con il classico diario del capitano che andremo a ascoltare insieme Diario del capitano, supplemento sono stato appena informato della insolita iniziativa intrapresa dal comandante Data. Insolita iniziativa, eh? poverino, non voleva fare un figlio. Anche Picard si rega nel laboratorio scientifico per vedere l'AL. Data è eccitato da presentare questa sua creazione, utilizzo questo termine. Tutti sono più o meno strabiliati. Strabiliati! <ride> Tutti sono più o meno contenti e ci sono di Picard. Picard in maniera molto fredda dice perché non mi ha informato e Dada dice ma io non sapevo che un membro dell'equipaggio doveva informarla se voleva procreare e qui si vede che a Picard gli parte un neurone mi sta partendo quel famoso neurone Picard si scoccia e interrompe di nuovo Dada dicendo signor Dada quando ha 5 minuti le vorrei parlare in privato infatti poco dopo Dada si reca Nell'ufficio del capitano e Picardi dice guarda perché non me l'hai fatto sapere col fatto che ci sia un nuovo androide che solamente il dottor Sung era riuscito a crearlo e nessun altro non era riuscito a fare una cosa di simile la federazione non ci vuole mettere le mani sopra e Data dice ma dove sta il problema? Picardi dice guarda ti sei assunto una bella responsabilità però Data mi sa che non aveva capito e Data risponde io ho consultato tutti i testi per quanto riguarda il fare genitore anche se c'è un po' di confusione però ah, penso di essere in grado. E qui si vede il double fist della storia. Allora, quando Picard gli spiega che non si riferiva alla responsabilità genitoriale, ma alla responsabilità di aver creato un nuovo android e quindi la flotta stellare desidera adesso metterci le mani sopra, Data risponde in maniera molto matura e la mette sul discorso della continuità. Per esempio, Data dice a Picard, guarda, io lavoro a una nave stellare, cosa succederebbe se un giorno io venissi danneggiato, addirittura andassi perduto? quantomeno l'al eh, mi dà quel senso di continuità e eh, però Brigardi dice... vabbè non so se voi l'avevate notato l'al non ha un aspetto diciamo umano il motivo di questa cosa è perché Data desidera fargli scegliere il genere e anche la razza ovviamente io parlando in italiano devo utilizzare un genere eh, in questo caso utilizzo il genere maschile perché in italiano non c'è il genere neutro basta, si lega con Diana nel Pontologrammi. stanno là per ore ad analizzare non so quante migliaia di, di scelte dopo diverse ore che tra l'altro pure la povera Diana se l'ha pure addormentata in un angolino del pontologrammi, arrivano a restringere il campo ad un paio di scelte c'era una bellissima andoriana un bellissimo umano un bellissimo kringon. alla fine LAL sceglie di essere una ragazza quindi di genere femminile umana. Diana Troi se ne esce con un simpaticissimo. Ascoltiamoli insieme. Congratulazioni, Danda. È una femmina. Da questo momento in poi, Danda inizia a godersi sua figlia come farebbe un buon padre. E infatti inizia a portarla nei suoi alloggi, però fanno le cose più sceme. Danda aveva trasferito a LAL, parte del suo cervello positronico però diciamo mi aspettavo che con la piccola parte che aveva trasferito magari non fosse così scema ma in realtà è scema totale perché va nel suo alloggio e dice sedia per sedersi quadro quadro morbido quello è un quadro? no quello è un fiore Odore! Sì? Mostrami tutto padre! Le grandi verità! La luce! L'albero! Il giallo! Diciamo che all'inizio dà uno spicca di intelligenza, nonostante che sia capace di fare fantastino calcoli a secondo, perché Data le sta imparando come scoprire il mondo. Infatti glielo fa vedere con piccoli passi, come... LAL progredisce molto lentamente, ma non si intimorisce di fronte alle proprie battute d'arresto. La coordinazione motoria è migliorata del 12% i riflessi invece devono ancora svilupparsi. Sta anche imparando ad integrare il suo innato comportamento androide con reazioni umane simulate. A questo punto, Wesley Crusher ha un'idea brillante. Consiglia a Dana di portare l'all a scuola. Ha dovuto fare dei test ed è stata messa con dei ragazzini più grandi. Poi i ragazzini più grandi la prendevano un po' in giro, la bullizzavano da quello che si capisce. e Quindi la maestra l'ha spostata in una classe con dei ragazzini più piccoli che però avevano paura. E vediamo. Sì, ma le cose non vanno molto meglio. I bambini hanno paura di lei. Poverina è emarginata. A un certo punto, Dana continua a trasferire le sue esperienze, del contenuto nel suo cipello oppositonico tronico all'Al. E quando questo lo fa, ogni tanto, diciamo, l'Al si rompe. Si rompe perché inizia a fare domande tipo: Perché io sono io e tu sei tu? E come si fa a riparare un antroide che si è rotto in quella maniera? Basta un colpo di controllate ganci e tutto è a posto. Qual è il mio scopo? Scopo? La mia funzione, la mia ragione d'essere Questa è una domanda complessa Lal Per adesso accontentati soltanto di sapere che La nostra funzione è quella di contribuire in modo positivo al mondo in cui viviamo Perché io sono io invece di qualcun altro? Perché tu sei mia figlia Da dove sono venuta? Queste domande che mi stai facendo indicano che i trasferimenti incrociati dei percorsi associativi sono perfettamente riusciti. Infatti hai cominciato ad elaborare le informazioni di logica, estetica, metafisica ed epistemologia. Insomma, stai diventando consapevole là. E come? Mettendo in discussione ed esaminando le tue prime percezioni istintive. Perché abbiamo solo due mani? Perché abbiamo solo due gambe? Perché il cielo è nero? Perché io... Qual è il mio scopo? Quello di andarmi a prendere una birra quando ne ho voglia. Perché io sono io invece di qualcun altro? Eh? Da dove sono venuta? Da sotto un cavolo. E come? Non lo so, eri là e basta! Perché abbiamo solo due mani? Perché abbiamo solo due gambe? Perché il cielo è nero? Perché io... Tra un review del sistema e l'insegnare all'Hall cose interessantissime, tra cui come battere gli occhi, Picard parla con l'ammiraglio Haftel, che praticamente è molto interessato all'Hall e infatti se la vuole prendere. Picard, insomma, ci prova a, a dire, no, guarda LAL deve stare col padre l'ammiraglio Haftel dice no guarda noi qui al, alla stazione Dye Storm di Galon 4 abbiamo i migliori scienziati le migliori tecnologie non possiamo assistere l'HAL eh, nel migliore dei modi l'ammiraglio Haftel dice guarda io ho ottenuto l'approvazione del, della flotta stellare per venire da voi nell'Enterprise vedere a che punto è l'HAL e se non sarò soddisfatto me la porto perché ho avuto l'autorizzazione quindi Haftel gli ordina a Picard di mantenere la posizione perché sta arrivando. Visto che il tentativo di Dada di far integrare Lal nel contesto sociale dell'Enterprise era fallito, allora ha un'altra idea. La porta nel bar di Prora e la fa parlare con Gainan. Eh, perché per la stessa missione di Lal, poteva imparare molto da una vecchia come lei e quindi Dada gli dice se può lavorare con lei. Lal in questo punto dice che ha un programma con 14.000 bevande io c'ho un programma stilato in base a una lista di 14.000 bevande come hai detto Gainan lo fa notare eh, perché il programma di data non era capace di creare queste contratture in gergali diciamo Lall aveva migliorato la programmazione di suo padre ora io dico già nel 2021 abbiamo programmi di intelligenza artificiale che riescono a scrivere addirittura libri e articoli e mi stai dicendo che nel 2300 e passo un, l'unico androide conosciuto dalla federazione che riesce a fare il fantasia di calcoli a secondo non riesce a dire io c'ho questo. Da notare che in inglese questa situazione è stata fatta leggermente diversa perché data non riesce e qui un pochettino mi parte il neurone mi sta partendo quel famoso neurone non riesce a fare Contratture verbale Se sapete bene in inglese si può dire I have got o I've got. Dada dice sempre I have o I do not. In questo caso, L'AL dice: I've been programmed with a listing of 1412 known beverages. Questo I've contratto. C'è del pandemonio. Seguite anche i miei video di ISER che parlano appunto di inglese. Quindi, quando LAL inizia a lavorare nel BA insomma, viene esposta a dei comportamenti sociali da parte delle persone così lei impara molto tra cui un giorno vede una coppia in atteggiamenti più o meno intimi e le chiede spiegazioni a Gainan e dice ma perché le sta toccando la mano e Gainan gli fa è una dimostrazione d'affetto quando questi due iniziano a baciarsi l'altro dice oh guarda lui la sta mordendo e Gainan dice no non la sta mordendo ne sta baciando e chiede, le spiega che è un'altra dimostrazione d'affetto a un certo punto questi qua se ne vanno male nella mano E Lalo dice perché se ne vanno <ride> E Gainan dice guarda Ci sono cose che secondo me Ti dovrà spiegare tuo padre quando crescerai Era ovvio cosa stesse riferendo a Gainan Visto che Lalo aveva visto Questi comportamenti umani Lei ha la voglia di replicarli Guarda che si lega nel bar di Prora E inizia ad ordinare e vede dietro il bancone. Lalo Basta Lalo senza molti Giri di parole lo prende e lo bacia In quel momento entra Data e gli dice, Come Dante Ryker, che intenzioni ha con mia figlia? Lui molto imbarazzato se ne va. E beh, poverino, cioè, è stato, tra virgolette, violentato da un androide che lo ha alzato di peso per baciarlo A questo punto arriva After a bordo e vuole andare a vedere l'androide E dove lo portano? Nel bar di Prora E lui era incavolato che un androide che è capace di fare fantastilioni di operazioni al secondo in realtà era messa là a portare drinks Diana dice, guarda questo è il posto giusto per imparare all'Hull al il comportamento umano Ma l'ammiraglio non mi sembra molto convinto e dice guarda ora me la porto Haftel ha un colloquio con LAL E gli dice in maniera molto esplicita che se la vuole portare su Gator 4 All'inizio Lal dice ok, e lei dice noi ce ne andremo su Gator 4 Quando lei dice noi, lei si riferisce al... lei a Dada Haftel dice no, solo tu, Dada resta qua LAL inizia a diventare un po' ostile con l'ammiraglio Dada parla con l'ammiraglio E l'ammiraglio gli dice Guarda Dada, se gli vuoi dire a tua figlia che ce la dobbiamo portare Così se tu glielo dici che è meglio per lei Le cose vanno bene Dada un pochettino si oppone in maniera molto pagata Io sono d'accordo che prima o poi mia figlia se ne andrà Però per adesso voglio che stia con me Che io sono la persona migliore a poter imparare come esplorare il mondo Dopo una discussione After si spazientisce E glielo ordina formalmente a un ordine, Data si alza e sta per andarsene e Picard dice Data annulla l'ordine After dice ma che stai facendo? Io sono qua l'ammiraglio e Picard dice ora io parlo con la flotta stellare e me la sbrigo io La l'ammiraglio dice io rappresento la flotta stellare io ho avuto l'ordine quindi valla a prendere Data se sta per andare, Picard dice annullare l'ordine e quindi qui entrano in un forte contrasto. Durante questa conversazione l'Al si rompe di nuovo, va a Diana gli va in cortocircuito il cervello e se ne va. Diana chiama Dada e dice guarda di andare nel laboratorio Vanno là, questa volta non era un problema che si poteva risolvere con un simpatico riavvio del sistema Haftel si propone di aiutarlo Dada accetta, buttano tutti fuori Dopo poco Haftel esce come se avesse fatto un'operazione di 24 ore a cuore aperto E praticamente Lall non ce l'ha fatta L'episodio è finito che Dada va in plancia Ricardo dice che tutti sono addolorati della sua perdita e Pigardi dice: Ok, adesso riprende il tuo posto. Si siede nella posizione operazioni e tutto riprende come se nulla fosse successo. Vabbè, molti dicono: Vabbè, perché dato una dei sentimenti? Ho capito, però. cioè, almeno dai, non dico una settimana, ma almeno un'ora per, per il lutto. No, niente, subito. To, to, to, to, to, to, via, cuvatura. Come vi dicevo nell'episodio precedente, adesso attribuisco dei punti. Per quanto riguarda la gravità di questa porcata Andiamo a vedere la classifica fino a questo punto E adesso andiamo a vedere Quanto questo episodio La figlia di Data È un episodio marcio Molto bene Per quanto riguarda il primo criterio di valutazione Di chi è coinvolto abbiamo sicuramente Un ufficiale di bandiera della flotta stellare Per quanto riguarda morti io direi di sì Lal, quindi è morto una persona E come tipo di perdita Mettiamo una stelletta come altro È entrato solamente un episodio Non sono state utilizzate armi Però quando riguarda le violazioni Secondo me, dal mio punto di vista Sono stati violati i principi della flotta stellare Questo ci porta a un totale di 5 punti Che si classificano in decima posizione Facendo scomparire un po' dalla classifica L'episodio 10 che parlava di razzismo E tu? Di tutto ciò cosa ne pensi? Interessante sì, hai ragione. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, visitate il sito di internet www.bordenaitalia.com e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!